Ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere quello che ho vinto al giveaway kawaii sul canale di maria carla che si chiama, che si chiama proprio maria carla come il nome della proprietaria comunque eh, per non affannarvi troppo nelle ricerche vi lascio nel box il link al canale di maria carla purtroppo non ci sarà un grandissimo effetto, effetto sorpresa perché essendo tutto incartato io mi sono fatto aiutare perché volevo girare un video nella maggiore autonomia possibile però spero vivamente che il video vi piaccia lo stesso iniziamo da queste che sembrano caramelline quindi peccato un mini video assaggio per una cosa sola però non lo chiamerò video assaggi poi acidelle prendiamo un'altra di un colore diverso vediamo se cambia qualcosa insomma per essere uno che ama le cose dolci vi dico che no stanno leggermente di nulla poi c'è questo e io non ho capito bene cosa sia cos'è, uno scuscione non me l'ha aperto diciamo che questo è quello che mi aspettavo di più Questo specie di pandino cavoli, no, non sto dicendo, non mi ha aperto è aperto, non è aperto, vabbè ve lo faccio vedere così oddio questo è carino questo è un successo maggiore delle, delle pseudo pseudo caramelle questa praticamente non mi ha fatto niente sembra tipo una borsina, non lo so questa è un'altra cosa carina e che mi aspettavo maggiormente primo piano poi ci sono queste queste mollettine credo che non ho capito ma sono per i capelli scrivetemi nei commenti a che serve <ride> perché mi sa che questa box non mi è andata granché bene tra le caramelline gusto strano sì. Forse i, i, i peluche kawaii sono, sono una cosa migliore fino ad ora. Qua so abbiamo questa agendina con questa bambolina che è il berrettino di Doraemon. I miei primi piani sono qualcosa di dentro. Eh così mi sa, mi sa che questi saranno alcune cose saranno veramente reali perché forse la gente insomma vediamo dentro è così poi ho trovato pff, questi che veramente <ride> una cosa che non so eh, della quale non so Oh, da fare? Non lo so Però la kawaii è un po' sorpresa Poi, oh, aspetta uh, Aiuto Allora, questo che è ho in giapponese io non sono nulla del giapponese MUDETAMA cos'è? mi scrivete anche cos'è questo? boh ecco boh poi questo mi piace, mi piace invece E una matitina Una matitina Meno penso Aspettate se riesco, se riesco a non fare casino La apriamo No, è una penna è una penna è una penna una penna il tappino si mette così questa la uso e sto molto contento per questa che ha una gomma tipo forse si può cancellare ok no la tendina la rimettiamo fuori perché avete già visto questi credo che siano dei tatuaggi temporanei, non lo so adesivi? no, credo, no saranno degli adesivi per la genna credo boh, boh, boh, boh. abbastanza carini anche se io non sono quello che si definisce in gergo un cattopazzo e, e vediamo un secondo no mm, vi ho unboxato tutto e nulla io potevo andare meglio però la il box come sapete è una sorpresa per tutti sicuramente non mi abbonerò sono, sono contento comunque di aver vinto di aver fatto la vincita a sorpresa perché di fatto io quando ho aperto la box non sapevo cosa c'era solo che mi serviva una mano scusate il disagio di non essermi fatto aprire praticamente nulla e... Io spero che il video vi sia piaciuto comunque, nonostante il disagio tipo alla Nadia Tempest, ciao Nadia, anche se non guarderà mai questo video. Vi ringrazio per avermi guardato fino a qui, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e di seguirmi su tutti i social se ne avete voglia. Ciao, anzi, come che si dice? No. Con i era per aprire il video Per salutare che lo sia Sayonara quelli che, quelli che parlano o masticano giapponese Mi correggano Se ho detto giusto Sayonara